Eh, vi ringrazio perché siete sempre numerosi, ci seguite e veramente siamo molto contenti di questo e stiamo creando questa piccola comunità di appassionati alle scritture, alle cose di Dio e con un taglio ovviamente didattico, non pastorale, questo ci, ce ne scusiamo. Però e se non l'avete ancora fatto potete iscrivervi al nostro, al nostro canale attivando la campanella grigia qua sotto. E per rimandarvi a tutte le novità che riusciranno a emergere dal nostro, dal nostro canale di istruzione. La volta scorsa abbiamo visto com'è importante contestualizzare le alacoti, i comandi di Cristo e siamo nel capitolo 23 del Vangelo di Matteo e quindi che, bella, che, bella, che bello chiarimento c'è stato sul discorso di non chiamare nessuno vostro padre, o vostro rabbì, eh, o vostro leader, perché contestualizzato voleva dire cose molto diverse da quelle che pensiamo noi. Oggi facciamo, vi prego, di fare un altro sforzo ulteriore, sarà un video un pochino più lungo, ma credo ehm, sia necessario didatticamente farlo un po' lungo, perché eh, c'è tutta la famosa invettiva degli oioioi, guai guai guai noi traduciamo così e va bene eh, perché in greco è uai, guai guai quindi però in ebraico sarebbe oioi ed è un un urlo che già i profeti sia gli scrittori che i non scrittori usavano nelle, nelle loro eh, vaticini è un dolore non è una minaccia è un dolore di chi eh, ha quel sentimento di sympathos, di simpatia e di condivisione, ma anche di monito da parte di Dio, una, una reprimenda che deve portare alla conversione. Quindi non è un giudizio. Quindi il, il guai, che per noi è guai, non è una minaccia. In italiano sì, vai a te, che se fai così ti faccio così così. Eh, qui non è proprio così, è un guai di dolore, di condivisione, perché comunque l'uomo di Dio, in questo caso Dio stesso, condivide l'iter del popolo, molto negativo, perché è servito di fatto ai romani, come ai tempi dei profeti stava per essere servito ai babilonesi nella distruzione del primo tempio. E della città santa anche in parte qui invece poi è avvenuto da lei ecco quindi la seconda cosa è che c'è un'indicazione precisa che se ricordate noi ehm, sottolineammo già eh, lo scorso anno nelle beatitudini cioè quel pronomeno voi noi non possiamo quindi generalizzare a tutto il movimento farisaico, a tutta l'istituzione dei soffettini, degli scrivi, quello che Gesù dice in questo contesto a queste persone. Se andate a rivedere tutte le puntate, io su questo ho puntato molto perché Gesù, maestro di Israele, è stato valutato e, e, e considerato in maniera diretta o indiretta proprio per questo suo relazionarsi nei contenuti del messaggio a chi riceveva. E allora cominciamo. Cominciamo perché abbiamo un versetto redazionale che riguarda la disciplina interna, eh, al versetto 11, ma poi cominciamo col 13 con i yo yo Da una disciplina interna all'interno della sua call, e dice, dopo aver detto quello che abbiamo detto la volta scorsa, sul, sul rabbì, sul, sul leader e sul padre, Dice, invece il più grande di voi sarà vostro servo. Insomma, tra voi non deve essere così. Invece il più grande di voi sarà vostro servo. Chi infatti innalzerà se stesso sarà abbassato, e chi abbasserà se stesso sarà innalzato. Questa è una tipica frase eh, che si può collocare nelle Mishnayot, non nelle Alachot, nelle Mishnayot dei rabbini coevi all'epoca di Cristo, ma soprattutto ai grandi maestri come Hillel e Shammai, gli ultimi dei diciamo dei Tanaim che vengono chiamati Zugot, cioè eh, la coppia. Mm, non credo che ci sia molto da, da dire su questo, mm, è una Alakà il fatto che le istituzioni di comando all'interno della chiesa, la catena di comando è una catena di comando finalizzata al servizio. Primo secondo Innalzarsi indica superbia, l'umiliarsi indica ricezione della grazia di Dio. Ma questo non riguarda solo la Chiesa, Gesù qui stava parlando proprio agli israeliti, a, questi, a, a quella gente lì, a quelli che erano lì presenti, voi, voi, farisei, scrivi voi, non guai, farisei, e scrivi voi. E quindi è una disciplina anche per loro. Era una disciplina anche per loro. Gesù la sta dicendo ai suoi, ma in un contesto che gli permetterà poi di iniziare dal versetto 13 il discorso del guai, guai, guai. Guai a voi, Scribi e Farisei. Allora, voi quelli lì. Scribi erano i garanti della trasmissione della tradizione scritta orale, non si poteva cambiare una virgola. È un po' una funzione, noi potremmo dire oggi notarile, cosa che vedremo alla fine di questo capitolo, Cristo aveva istituito anche nella chiesa ed è andato disatteso, come abbiamo detto in una curiosità tempo fa. I farisei per Ishim erano l'anima santa di Israele, um, Gesù condivideva tutta la dottrina. I punti che non condivideva glieli sta mettendo qui davanti, perché dopo quasi tre anni di ministero, giorno più giorno meno, non avevano non solo ricepito la cosa, ma eh, quindi con l'autorità di Cristo come com maestro, lui vero il maestro, cioè la parte che avrebbe dovuto ricevere la tradizione e compierla, o compirla direbbe qualche altra traduzione in italiano volgare. Quindi se vede difformità tra l'ortodossia e l'ortoprassi Gesù si inquieta e lo dice. Perché? Perché nella una delle, delle cose costitutive della Rabbanuta all'interno del movimento dei perishim, dei farisei, era quella di saper insegnare non solo con le parole, ma con il comportamento. Ci sono delle gustosissime, apro una parentesi, gustosissime eh, scene che emergono anche nella lettura del, del, del Talmud, sia il babilonese che, che quello di Yerushalmi, eh, quando addirittura ci fu il discepolo di un famosissimo maestro, un santo uomo, che lo seguì dappertutto anche in bagno, e addirittura eh, c'è una scena un po' boccacesca, ma sempre con grande rispetto e eh, senza cadere nel volgare, insomma si era nascosta anche sotto il letto per eh, vedere come e in che modo avrebbe onorato Dio eh, il suo maestro che si accorge immediatamente di avere il discepolo sotto il letto e si inquieta, dice, ma cosa fai qua? Dice, maestro, ma io devo imparare tutto da te, nei fatti concreti, quindi voglio vedere se tu come fai a svolgere il tuo, il tuo dovere, e anche diritto, eh, matrimoniale con, con tua moglie. Capite? Ecco, questo era il clima dell'epoca. Per la verità, anche oggi in tante comunità Ebraiche è, è mantenuta, è mantenuto questo rigore, no? Però eh, a noi interessa certificare e documentare all'epoca. E guai a voi scrivi, voi, non tutti, avrei voluto condannare anche tre o quattro dei suoi discepoli barra apostoli, non è la categoria, perché poi dopo dice ipocrita, cioè ipocrita è quello che si maschera, no? Dice perché chiudete il regno. Ecco cosa significa chiudete il regno? Per entrare nel regno, che nel corso di soteriologia stiamo cercando di capire perché regno del cielo, regno del padre, regno di Dio, regno dei cieli, appunto. Eh, regno e basta, gioco del regno, gioco leggero, gioco pesante: sempre del regno, del regno, del regno, del regno, la realtà del regno è simile a, no? E poi ci sono le varie parabole. Una molto interessante, apocalittica, sempre a, a tal proposito sempre in Matteo, quello della disisagna, no? ecco, eh, il regno è una realtà che per poter vivere già qui, il regno di Dio è dentro di voi, sapete, no? Luca dice così, eh, ma avremo modo di vederlo, se io scaccio il demonio no, con il dito di Dio vuol dire che è giunto a voi il regno, Ecco quindi non è soltanto una cosa, e soprattutto con chi ne parla. Allora, se ne parla con scribi e farisei, per loro il regno era la malcutta shamai, ma che cos'era? Era, era l'assunzione di tutti gli obblighi della Torah scritta e orale con la gioia di poterli vivere in maniera completa. Capite? Era proprio una, una magnifica, suggestiva sfida per vivere la fede ebraica nella pratica, anche nelle cose più minuziose che adesso Gesù gli va a ricordare. E peraltro dice anche che fanno bene, ve lo, ve lo anticipo. Il problema è che poi non si comportano per quello che fanno. Da qui il famoso fate quello che dicono ma non fate come fanno. Però il fare come fanno non è solo un problema morale, come noi cristiani spesso limitiamo il discorso, anche se valido. È proprio è che se tu ti comporti male insegni anche male. E quindi è inutile che parli, perché va tutto in scandalo. Quindi chiudete il regno, i cieli davanti agli uomini, perché voi non entrate né lasciate entrare gli altri. Questo non è un giudizio di condanna, sta solo dicendo che la realtà del regno che Gesù condivide, è d'accordo con questa predicazione, Gesù andò all'inizio a predicare il regno, dice che non è utile e non porta frutto al disegno comune di Gesù e dei farisei, quello di predicare il regno, con la parola ma anche con i fatti. E poi dice, voi a voi? Scrive i farisei, Qu qui, voi, voi, voi qua, quelli che siete qui davanti, perché erano lì, no? Qualcuno direbbe a sfruculiare, cioè a indagare, a fare domande strane, prenderlo in castagna, non con l'ortoprassi ma nell'ortodossia, perché come si comportava Gesù, perfino loro ammettono che era impeccabile. Vi ricordate, questo uomo non c'è peccato, non ha fatto niente di male, già Pilato lo diceva, figuriamoci. Perché poi c'era una certa onestà, onestà intellettuale no? su questo. Quindi, voi che vi farete ipocriti, perché percorrete il mare e l'asciutto? Interessante il discorso dell'asciutto, perché eh, rievoca molto il, il termine che in, in ebraico in, in Genesi ricorda quando appare l'asciutto dopo, dopo il diluvio, quindi questo concetto di ricostituzione dell'assemblea santa. Per fare un proselita. E quando diventa tale, lo fate figlio della genna o genna o Gen in nom, non in non, nom, c'è cioè la mem finale, mi raccomando, il doppio di voi. Due cose da spiegare. Allora, innanzitutto, non è. Il proselitismo non esiste nell'Ebraismo. Però certamente in quest'epoca capitava che molti goim, attratti dal modo altamente morale di vivere, pensate ad esempio al centurione Cornelio di Atti 10, che pregava nelle ore degli ebrei, frequentava la sinagoga, lo stesso nei Vangeli c'era anche un centurione, che non è ovviamente quello, quello di cui si parla in Atti, che, che lui addirittura le ha, le ha costruite la sinagoga, ma il popolo di Israele, vivevano da ebreo oppure non essendo ebreo, proselita certamente voleva essere circonciso, doveva essere circonciso, ma anche il timorato poteva vivere da ebreo senza essere ebreo e senza avere l'obbligo di vivere i, i 613 comandamenti, ne bastavano 7 quelli della legge di Noè, Noachida, no? Sempre secondo i rabbini. Però poteva capitare che qualcuno di questi qui presenti, mosso dallo zelo del, noi diremmo, missionario, andasse a proporre se stesso e la legge rabbinica, come esempio di vita santa, e facevano proseliti. Il problema è che essendo maestri ipocriti, questi qua, ripeto, non tutti ovviamente, sarebbe un discorso assurdo, perché avrebbe dovuto condannare la propria dottrina, ma anche chi seguiva Gesù, che erano Paolo, Paolo, Paolo anche da convertito, sempre ha sempre detto io sono, che di bene mini, israelita, e, e ho sempre seguito la dottrina farisaica. Gesù non ha condannato Paolo, anzi l'ha scelto. Capitava che questi gregi signori qui presenti non essendo dei maestri nel modo di comportarsi addirittura non, non entrano loro e non fanno entrare nel regno. Cioè nella dimensione spirituale Che perché? Dico questo e non il paradiso. Perché i farisei pensavano che il regno, cioè l'Olam Abba della Malcutà, cioè il mondo che viene del regno della Malkuta Shaman fosse po' qui, in una redenzione terrena con un Messia, figlio di Davide, che instaurasse per, per Israele, instaurasse e per tutto il mondo la legge divina come legge per l'uomo di tutti i giorni. Quello è il regno. Allora dice: Voi non entrate, non fate entrare i proseliti, e li fate, dice. Figli della genna, il doppio di voi, per questi che ascoltavano anche per gli altri farisei e gli scrivi: ma per questi, la genna per noi per noi è l'inferno. Perché sta sotto in effetti questo canale no? inferno sotto per noi è l'inferno. Quindi è la dannazione perpetua. Per loro: no, è un luogo dolorosissimo dove chi non è perdonato deve andare, ma per un tempo limitato e per la purificazione. Perché il dogma centrale, sul quale poi anche Gesù ha dovuto correggere la cosa e dire guardate che non è proprio così, all'epoca, e questo è testimoniato dai Pirchevot, già il primo passuk dei Pirchevot, già ai tempi del 200 a.C., Cristo, ai tempi di, ancora prima di Aftalion, e ancora prima ovviamente di, di Shammai di Ellele, quindi prima di Cristo erano proprio convinti che tutto il popolo Colam Israel, Sanedri 10, Foglio A sarebbero tutti quanti appartenuti claudicanti, santi, eccetera ma tutti nell'Olam Abba perché non avrebbe avuto senso un esodo dall'Egitto per poi farne figli della schiavitù morti, non risorti con i corpi putrescenti andati a finire nel nulla quindi una resurrezione dei corpi ai quali ovviamente i farisei credevano una trasfigurazione del creato e poi passando, quelli meno meno bravi diremmo noi, attraverso la purificazione della, della Genna, che era temporanea, per, per alcuni era 12 mesi, per altri era 7 anni, ma non di più, perché era inconcepibile che un figlio di Israele fosse perduto. Addirittura, questo nel corso di sottorelegia l'abbiamo visto anche più volte, anche in chiave sacerdotale, molti pensavano, molti pensavano che fosse... Eh, più in ambito sacerdotale che in ambito farisaico, eh, sacerdotale, scismatico, no? con la documentazione che abbiamo trovato tutti a Cumbra, che forse era più plausibile l'estinzione di un ebreo, piuttosto che finisse nella perdizione e soffrire per sempre. Eh. Gesù correggerà questa cosa, però all'epoca pensava così, e quindi quando Gesù dice «guai a voi che andate a finire nella Genna», loro non li intendevano come condanna definitiva ma come condanna di purificazione chiaro che non erano contenti perché stare 12 mesi o 7 anni da a ah, in un luogo in uno stato in una situazione di dolore di purificazione per persone religioso fintamente tali era veramente una mezza catastrofe guai a voi guidi cieche e, e vi dite guide chiunque e poi spiega il perché, perché dice, e qui comincia a essere veramente pura alaka, perché voi dite, chi giura, quindi chi fa il voto, per il Tempio non è niente, chiunque invece giuri per l'oro del Tempio è tenuto a espletare il voto, Che cosa significa? dice stolti e ciechi. Notare che qui non li insulta come il racha, cioè non gli dà del, del rasha, del malvagio. Non gli dice questo, gli sta dicendo che sono stolti. E, questa, e questo aggettivo, ovviamente qui in greco, nella 70, va a tradurre quel versetto lo troviamo spesso nei versetti quando anche nei sanni è scritto lo stolto dice nel cuor suo Dio non c'è quindi si comportano come dei senza Dio dei senza legge addirittura Gesù gli dirà questo che forse è la cosa più grave che gli dice perché ciechi uno può essere cieco stolto di fatto sei un mezzo ateo e gli fa ragionare ma chi è maggiore? dice loro o il Tempio che lo santifica, perché poi vedremo che cos'è il Tempio. E poi continua in questa spiegazione che soddisfa la prima regola interpretativa di Rav dei Betillel, cioè di Lele e di Betillel, e cioè il Calvahomer, cioè ehm, partendo da una proposizione ne consegue ragionamento noi lo chiamiamo a forziori, a maggior ragione quindi sarebbe, no? quindi l'oro santificato dal tempio è santificato dal tempio, quindi vale più il tempio dell'oro, poi vediamo il tempio, e chi giuri per l'altare che è il cuore del tempio, per voi dite che è niente, mentre per chi giura per il dono sopra l'altare è tenuto, allora dice ma scusate di nuovo ciechi, i non più stolti, solo ciechi, cos'è maggiore? Il dono o l'altare che lo santifica? Eh. E poi, terzo grado. Chi ha giurato per l'altare giura per esso e per tutte le cose sopra di esso. Va bene. Chi fa quindi questo voto? E chi ha giurato per il Tempio giura per esso. Ma soprattutto giura per chi vi abita in esso. E chi ha giurato per il cielo giura per il trono. E qui c'è un gioco di parole che in greco non, non può emergere. Il trono, il chi chissé, eh, è definito come makom ashem baruchu. Quindi il chissé, cioè il trono, è definito il luogo. E allora il luogo, la parola luogo, viene per essere definito Dio stesso con il termine luogo, che vuol dire colui che siede sul chissé, cioè sul trono che è nei cieli. E allora, se vedete con questo ragionamento, a forziori, si arriva fino ai cieli, fino al trono di Dio, e dice avete giurato per il cielo, ma. Eh, eh, il trono di Dio è quello che fa. E poi addirittura è neanche tanto il trono, ma è colui che siede nel trono che dà valore. Al trono, al cielo, all'altare, al tempio. Impariamola questa cosa perché è importantissima. Se no è magia, superstizione. Non va bene questo. E, e I farisei capivano questo linguaggio. Lui quindi li ha riportati alla base, alla Torah. Gli sta dicendo, siete andati oltre, avete cambiato prospettiva, guai, pentitevi. Io soffro per questo, pentitevi. Guai, guai a voi. Perché non è la cosa sacra, è Dio che santifica ciò che si deve usare per la sua gloria. Quindi non santifica rendendo magico il, il, il trono, il cielo, il tempio. Meglio, l'altare dentro il tempio, ecco, perché l'altare è il luogo più, più intimo e poi il tempio. No, è Dio che a livello discendente santifica, cioè apparta per sé. Non dà delle energie particolari, Appa Certificare vuol dire appartare per sé, ciò che tocca l'altare è appartato al suo servizio. Ma perché appartato al suo servizio? Fanno bene a dire questi farisei, ma perché? Perché è Dio che, che è l'oggetto di servizio, cioè di avodà, cioè di, di, di, noi diremmo di culto. Quindi attenzione, non si può con delle leggi eh, che sono nate per eh, capire meglio la Torah pervertire la l'ottica della Torah, questo gli sta dicendo, poi la prossima volta vedremo, perché purtroppo il video è diventato lunghissimo e ci dobbiamo fermare qua, vedremo la prossima volta il discorso, molto, che a noi interessa molto, e non che questo non interessi, perché qui ci sono un po' del, delle basi, <coughs> però a noi interessa molto il discorso della decima, il discorso che sta facendo qui fino alla fine del capitolo 23 del Seferen di Mattatia Alevi. Bene, vi ringrazio, siamo stati un po' lunghi, chiediamo scusa, però è, era importante chiudere almeno questa prima pericope per poi riuscire a capire meglio la conseguenza di ciò che Gesù ci ha detto. Ciao e alla prossima, grazie.